Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! L'incontro di Gesù con Marta e Maria è una splendida occasione per rivedere un po' la nostra vita e ricentrarla sull'essenziale, dato che spesso rischiamo dispersioni in eccessive ansie e preoccupazioni. Vediamo un po': Marta ha accolto in casa Gesù, ma era presa dai molti servizi invece Maria stava ai suoi piedi ad ascoltarlo. Chiariamo subito. Il punto non è contrapporre il fare al pregare, la contemplazione all'azione. Queste sono sorelle, proprio come Marta e Maria. Sono dimensioni essenziali della vita cristiana ed è importante che trovino armonicamente spazio nella nostra vita spirituale. Il problema è quando Marta prende il sopravvento su Maria. Luca infatti per esprimere l'atteggiamento di Marta usa il verbo greco perispaomai, che significa essere distratti, essere presi da molte cose. È possibile che anche noi abbiamo accolto Gesù in casa, nella nostra vita, ma non lo ascoltiamo e siamo troppo presi da tante cose? Purtroppo sì. Quante persone ad esempio dicono ma io devo lavorare, devo portare i soldi a casa, corro tutto il giorno, devo portare i figli avanti e indietro, non ho che il sabato e la domenica per sistemare le faccende, non ho tempo di andare a messa, di pregare, sì c'è Gesù ma io ho da fare. Questo rischio può toccare anche un sacerdote, un religioso, una religiosa. Essere così preso dalla pastorale, dalla burocrazia, dalle cose da fare, da perdere di vista la dimensione spirituale. Non si ha mai tempo per pregare, non si prega più la liturgia delle ore, o la si recita tipo Gran Premio di Monte Carlo, non ci si ferma mai in adorazione, non si celebra la messa o la si celebra male, o si ha comunque sempre la mente e il cuore occupati da tante cose... Insomma, si fanno tante cose anche per Gesù, ma si perde di vista Gesù. Dunque, miei cari, una prima domanda importante è quali sono quelle cose alle quali do troppa importanza che mi distolgono dall'essenziale? Marta, dunque, è troppo presa dalle faccende e dopo un po' iniziano a salire senso di solitudine e rabbia. Fattasi avanti, dice Gesù, ma non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Vi è mai capitato di sentirvi soli in quello che fate? Lavori, studi, sistemi casa, curi figli, porti avanti la tua missione, ma ti senti solo, ti senti sola, e sale un senso di frustrazione della serie Devo fare tutto io, vorrei proprio vedere se mi fermassi come farebbero. Eppure stai facendo le cose giuste, all'inizio le facevi volentieri, poi sono iniziate a pesare, hai iniziato a perdere il senso, il gusto di ciò che fai e per chi lo fai e magari poi è iniziato anche il confronto con gli altri. Ed ecco che man mano la rabbia è cresciuta contro gli altri ma anche contro il Signore al quale in fondo Marta sta dicendo Gesù ma non ti importa di me? Chissà quante volte, magari con altre parole, lo abbiamo detto anche noi. Signore ma è possibile che il mio confratello, che la mia consorella non mi aiuta mai? Che mio marito non mi dà mai una mano, non mi capisce? Che mia moglie non è mai contenta? Di solito quando la Marta nevrastenica prende il sopravvento in noi tendiamo a cercare i colpevoli di questa rabbia, sbagliando solitamente Mira perché questa frustrazione è anzitutto sintomo di qualcosa che non va in noi. Perciò come prima cosa dovremmo fermarci e chiederci con umiltà qual è il mio problema, di cosa ho bisogno, cosa sto trascurando di veramente importante e insieme a ciò mettersi in preghiera, in ascolto del Signore, magari aprendo anche il cuore con un padre o una madre spirituale per rivedere la nostra vita, le nostre priorità. Quindi potrebbe anche essere utile aprirsi agli altri in modo costruttivo, manifestando ad esempio i nostri bisogni e chiedendo umilmente aiuto. Ma ad alimentare questa frustrazione di Marta c'è anche un altro punto. Marta è convinta di aver ragione. Vedete, secondo la mentalità ebraica, con l'ospite doveva stare l'uomo, la donna doveva stare dall'altra parte a preparare. Addirittura un rabbino non insegnava di solito ad una donna. Gesù invece viene a scardinare questa mentalità maschilista e riabilita la donna ridonandole la dignità che le è propria. Infatti stava lì ad insegnare a Maria, che lo ascoltava come discepola. Ma appunto Marta, che è figlia di questa cultura, appoggia la sua rabbia sul senso di giustizia, cioè pensa di aver ragione, pensa che sia sua sorella Maria ad essere nel torto, che sta sprecando tempo. Quante volte ce la prendiamo con gli altri pensando che stiano sbagliando, quando invece non stanno sbagliando, anzi, magari stanno facendo meglio di noi, solo che noi vediamo le cose in funzione dei nostri schemi e dei nostri parametri. Ecco perché ci vuole l'umiltà di mettersi in ascolto di sé, degli altri e di Dio altrimenti il rischio è implodere nel nostro super io. Ed ecco la risposta di Gesù. Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose. Anzitutto ti preoccupi. Il verbo greco è merimnao, che indica preoccupazione, ansietà. Quante volte anche noi viviamo preoccupati, come dice la parola stessa, preoccupati. Occupati già prima dalle cose, proiettati e mentalmente incastrati in quelle cose che accadranno o che forse non accadranno mai, alle quali però diamo troppo peso ed eccoci preoccupati di come andranno le cose, dall'esito degli esami, di cosa potrà accadere, dimenticandoci della provvidenza del padre e di affidarci al padre. Siamo così presi da un ipotetico e minaccioso futuro da perderci la gioia di vivere bene il presente. E chissà quante volte queste preoccupazioni sono caricate da ansietà spesso legata al ritorno d'immagine. Chissà, magari Marta aveva paura di fare brutta figura. Ad esempio, quante mamme vivono in maniera iperansiosa l'andamento dei loro figli perché in fondo temono di fallire come madri? O quanti caricano le situazioni di quell'ansia da prestazione, del dover fare bella figura, del dover riuscire, pena la svalutazione di sé? Ma il nostro valore sta forse nei risultati? Se così fosse, nostro Signore, umanamente parlando, dovrebbe essere il primo grande fallito, dato che ai piedi della croce, dopo tre anni di predicazione e guarigioni, c'erano soltanto tre donne e il discepolo amato. Ma, cari fratelli e sorelle, il nostro valore non sta nel mero risultato delle cose. Sta nel nostro essere persone, ancor più nel nostro essere figli di Dio, e semmai sta nella bontà delle scelte che prendiamo e nell'impegno che mettiamo. Ad esempio uno studente può aver preso 30 all'università ma non aver aperto libro, o essere stato raccomandato, o aver preso 22 ma averci messo tutto il cuore. Cosa vale di più davanti a Dio? Cari fratelli e sorelle, arrivare a questa libertà interiore, propria di chi si sa amato e non cerca se stesso in ciò che fa, ma di agire per amore di Dio e degli altri è un cammino che dura tutta la vita. A noi volerlo percorrere appoggiandoci umilmente alla provvidenza del Padre, proprio come dice la scrittura, umiliatevi sotto la potente mano di Dio, gettando in Lui ogni preoccupazione, certi che Egli ha cura di voi. Un bel esempio a tal proposito è quello di Papa Francesco, intervistato sul come facesse a dormire. Visti tutti i problemi della chiesa, rispose, il sonno non me lo tolgono, io metto ogni cosa nelle mani di Dio, poi vado a dormire, se ho un problema più grave lo scrivo su un bigliettino, lo metto sotto la statuina di San Giuseppe dormiente e gli dico, sognami tu la soluzione. Che bel esempio di fiducia e di fortezza. Attenti, qui non significa non fare nulla tanto c'è Dio, ma metterci tutto il cuore, affidando tutto di tutto cuore a Dio. Non solo, Marta è anche agitata. L'agitazione è uno stato d'animo di irrequietezza che porta a una eccessiva foga nelle cose, mettendo magari troppa energia in cose di poco conto una frenesia che porta a fare cose a ripetizione, a fare velocemente ciò che faccio perché penso già ad altro. Che bello imparare invece a dare alle cose il giusto valore e fare ogni cosa a suo tempo. E se non dovessimo arrivare a far tutto, mettiamo un punto e domani è un altro giorno. Ci farà bene dunque chiederci che cosa c'è che mi preoccupa tanto, cosa c'è che mi dà tanta ansietà e qual è quel peso che posso consegnare a Dio con più fiducia? E Gesù continua, una sola è la cosa necessaria, Maria si è scelta la parte buona, che non le sarà tolta. Ricordiamo, Maria non si beava di un dolce fare nulla, ma era ai piedi di Gesù che lo ascoltava, che lo contemplava. Potremmo dire che Maria prima si lascia parlare al cuore, quindi inizierà ad agire secondo quelle parole. Maria prima si lascia amare, prima si lascia illuminare sul senso del reale, quindi inizierà a fare. Ci sono tante persone che fanno molto ma ascoltano poco, che lavorano tanto ma pregano poco, che si riempiono di attività ma non di ciò che Dio vorrebbe da loro, che parlano di Dio ma si lasciano parlare poco da Dio. Ecco, miei cari, cos'è davvero necessario per la nostra salvezza? Una cosa, la relazione con Dio. In primis abbiamo bisogno di pregare, di ascoltare la Sua parola. Abbiamo bisogno che la parola di Dio penetri nel nostro cuore, che lo fecondi, che lo risani, che lo orienti. Cari fratelli e sorelle, Maria ha capito che solo ai piedi di Gesù si capisce qualcosa, che solo a partire da Lui prendono luce e senso le cose che si vivono, che solo a partire dal lasciarsi amare si può davvero amare. Maria si è scelta la parte buona che mai le sarà tolta, quella che solo Gesù può dare che aiuta a far sbocciare la vita e a resistere anche nelle prove della vita. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.